Ciao, sono Marco e come vedi sono in un posto meraviglioso, ad un orario molto caldo, ho appena corso moltissimo e voglio parlarti durante questi due passi di defaticamento delle regole. Ci sono molte persone che hanno serie difficoltà a raggiungere il proprio stato d'animo desiderato perché si pongono delle regole un po' troppo rigide. Allora, innanzitutto c'è da dire che lo stato d'animo lo puoi raggiungere quando vuoi, quello stato d'animo che tu desideri, perché lo puoi autogenerare. Però poi, per esempio, se ti poni delle regole molto rigide sotto l'aspetto delle amicizie, eh, ti faccio un esempio, sei un amico o un'amica, se mi chiami tutti i giorni innanzitutto se la pensi così non potremo mai essere amici io e te, o meglio io ti posso anche considerare un amico ma tu no. Eh, poi che succede? Che se la persona che tu ritieni amica o amico non ti telefona tutti i giorni poi capita che te la puoi prendere a male, ok? Quindi se te la prendi a male poi ti butti giù moralmente. Quindi se la regola è troppo rigida hai difficoltà a raggiungere lo stato d'animo che desideri, dovresti allentare un pochino le regole che ti sei autoimposto perché se non lo fai praticamente ti stai auto boicottando. Ok? Questa era la piccola pillola di formazione off front che volevo condividere con te oggi, mi auguro ti sia piaciuta, che possa tornarti utile, io finisco di fare questi due passi di defaticamento e poi me ne torno a casa a fare una bellissima doccia perché sono sudato fino all'osso non mi resta che salutarti con un abbraccio ciao